Ciao a tutti! Ciao! Lei è mia mamma e ha scritto un manualino per contrastare il fenomeno delle fake news. Cosa sono le fake news? Volevi cogliermi in fallo, eh? E invece no, io sono preparata. Le fake news sono delle notizie false che vengono pubblicate in diversi siti, farlocchi, che appunto fingono che queste notizie siano vere, mentre invece non lo sono e le persone che le vedono le condividono. E quindi diventano virali. Virali in che senso? Virali nel senso che vengono condivise molte volte e molte persone lo vedono e questo non va bene perché se no si diffonde sul web una notizia, falsa. o anche fuori dal web, una notizia falsa. E questo è dannosissimo. E per l'informazione, che parlo da giornalista in questo caso, perché si mettono in giro delle notizie false, a scapito invece di quella che è l'informazione onesta e vera, fatta bravissimi professionisti e, e poi perché mh, vengono spesso coinvolte oltre ai fatti e chiaramente si raccontano le vite delle persone in queste fake news e quindi si crea un danno serio oh. e allora ecco qua sbadiglia sono giustamente stiamo andando a scuola e presto <ride> ci sta tutto, bello del video improvvisato è questo dicevo, eh, piccoli consigli sono quelli raccolti in questo manualino eh, consigli pratici, facilissimi da attuare. Anche perché e poi eh, ah, non usa neanche termini tecnici, quindi lo possono leggere anche i ragazzini della mia età, anche perché io l'ho letto. Ed è giusto che chiunque eh, possa capire come difendersi da questo fenomeno, quello delle fake news, sia grandi che più piccoli che ragazzini, forse anche soprattutto voi che state tanto sul web e ancora molti non hanno chiaro un eh, utilizzo. Eh, eh, mia figlia ride la gioia della mattina alle 8 no. e, insomma come è possibile acquistare questo potete allora andare qui in descrizione e trovate il link oppure lo potete scaricare faricare. in pdf è un ebook e poi quanto costa? manco per farlo quanto costa quanto una brush col gelato quanto una brush col gelato? potevamo scegliere una cifra diversa ovviamente no insomma acquistatelo, acquistatelo perché è molto utile, utile. Eh. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. Ciao. Ciao.